certezza in la loro influenza di questa struttura istituzionale. Lungi da me voler aggravare questa crisi della lavorare e quindi assolutamente un essere locale non posso più tagliare il senso rispetto alla situazione che si è creata. Non posso pertanto rassegnare per con il missione al Presidente del Consiglio Comunale di Pea programmare, la speranza è che questo gesto nel segno di anni possa essere l'inizio di un nuovo dialogo politico che getta il fondamento di un percorso diverso aderente il programma politico che ci ha portato al governo della nostra città, Massimiliano Giordani. Due post stampati in una pagina, li allego agli atti eh, del mio intervento del Consiglio Comunale di ieri e chiedo ufficialmente al Segretario Comunale di confermare o meno tali pesantissime accuse contro il Sindaco, Luca Di Fiori, perché tutti noi dobbiamo sapere la verità per poter votare in modo cosciente la nozione di sfiducia odierna. Quindi Presidente chiedo se è possibile leggere il post che poi è pubblico perché il profilo è e comunque chiedo alla segretaria comunale se non mi permettete di leggere questa diciamo, denuncia, queste, queste accuse. E... No, sono... Scusi, ma se... Le comunicazioni sono riservate al Presidente e in questa parte uh, delle comunicazioni hanno dato possibilità, visto che non abbiamo un numero o a discutere la nozione di sfiducia al sindaco, aveva dato la possibilità di intervenire. Per quanto riguarda la denuncia, ci spiegherà meglio la dottoressa, per quanto riguarda la denuncia, la dottoressa, credo che sia fatto più che altro personale, attraverso il tempo, attraverso l'amministrazione per a la di un intervenzione però no io non, non la capisco come te, allora, forse forse, no, forse eh, scusi scusi presidente forse dobbiamo eh, no. chiamare l'ASL per eh, eh, far eh, sì, sì, disinfettare oh. la sede forse c'è qualche virus che precedente no, il precedente presidente ha lasciato No, no, no, no, no, no, no, se non io ma non, non non, non mi allora no. lei è che di con me per fare la denuncia con il presidente no no allora se vuole le, le riperdo con allora in data 1 /12 2014, no quindi parliamo di di oggi mi è stata pubblicata come state pubblicate un filo facebook no, personale e poi ha aperto. La possono, la possono leggere un post no? quindi delle comunicazioni riguardanti fatti gravissimi e se questi fatti gravissimi fossero veri, rispondessero al vero è stata una grave omissione del sindaco Luca Fiori che non ha eh, reso pubblico, almeno non ha ridotto i consiglieri comunali di questi provvedimenti giudiziari che sarebbero arrivati al sindaco su questioni che noi abbiamo dato in consiglio comunale ignari di ogni retroscena allora io chiedo a parte che io poi l'ho no, legato il consiglio comunale quindi lo, lo, lo tenete quando decidete scusi mi faccia, mi, faccia, mi faccia dire segretario per esito, grazie eh, quindi eh, io gli amico il consiglio io That's a nice slice perché se fosse vero noi abbiamo un elemento in più per giudicare no? se dobbiamo vedo, votare secondo coscienza la votazione di sfiducia o meno perché se è vero che questi provvedimenti giudiziari sono arrivati no? nei confronti del sindaco tra l'altro da me preannunciati nel Consiglio Comunale scorso eh, beh allora eh, dobbiamo, dobbiamo un attimino pensare se qualora fosse vero, un valore fosse realtà. Grazie. Grazie al consigliere Franco, io credo, scusa, ma non avevo capito. Inizialmente avevo no, allora, allora, allora, capito che eh, la presidenza doveva bloccare eh, no, no. la denuncia a fuori, adesso è stato più chiaro, così, però. in effetti, mi ha ragione. Passo la parola a tutti, e se potete Casa. quindi questo non dipende dal fatto eh, che esista un nuovo contenuto del genere, perché questi contenuti sono modificati personalmente, non vengono modificati alla casa nazionale, perché la responsabilità penale è personale, quindi qualora ci fossero, non vengono modificati da noi, almeno che, a che, ma non è questo che non so, sono motivato, quindi con dei criteri generali, quindi c'è molto dei principi generali, allora a quel punto ci verrà modificato però ad oggi in eh, data primo dicembre, quindi in data ieri no grazie dottoressa, tutti, no, grazie a tutti prego no, perché... eh. non sono a conoscenza di nulla rispetto a eventuali notizie di reato Non è, è conoscenza di questo eh, avviso di garanzia, questo presunto, chiamiamolo presunto perché non sappiamo, almeno io non ho la certezza che, che appunto è arrivata nei no? confronti del sindaco riguardo a un. di galleggiare no? di galleggiare il privato quindi non è confessa, pensino, un complimento che sto facendo perché è un segretario preparato, deciso e, e anche con coraggio con lei quello che fa ne dimostra coraggio a difendere da lui personaggi no, lei ha ha dimostrato grande coraggio e quindi eh, la domanda appunto che metteva a conoscenza, non mi aveva a di, questi, di questo post, no? con eccetera eccetera eccetera e chiedevo appunto se potevo leggerlo così in volontà che la segretaria no? mi è prego, lo allora Mario Abbato se gli spende fa riciclaggio e offende i cittadini che tribolano per campare lo sentivamo tutti in Consiglio Mastro Totaro, che urlava al sindaco ridanno i soldi e mo è arrivato il conto a sindaco dicelo se ce l'hanno con te pure le forze dell'ordine e la magistratura e sì, perché l'hanno fatto tana e se avessi la dignità dovresti chiedere scusa ai cittadini e no fare la vittima che abbiamo capito tutti come funzioni e chi ti consiglia se non è vero che sei indagato e corrotto rispondi pubblicamente e siamo tutti pronti a chiederti scusa se non perdoni come un lato e chiedi scusa ai cittadini senza menzogne. la verità viene sempre a casa e quando questo sarà siamo tutti autorizzati a dirti buffone lato di onestà Chiediamo al procuratore Vignadone, come ha detto ieri, di fermare la corruzione le persone come te. Vergogna e vergogna ai tuoi complici e quelli che sanno e non parlano per paura delle tue conosciute ricorazioni. A di fiori le cazzate passano, la giustizia arriva. Questo è il primo post. Il secondo, nelle casze di Ardea non si fa altro che parlare delle perquisizioni e acquisti di garanzia altri arrivati al sindaco di fiori e soci per quelle tangenti dell'uno light da un anno di indagini i cittadini pagano migliaia di euro alle società di riscossione per la monenza che non raccolgono e i servizi fantasma di Ardea che cresce intanto il sindaco si gode la vita in giro per l'Europa secondo i dati degli scagli aerei negli ultimi due anni ha fatto 15 viaggi e guardate dove i soldi di aspetta che porta riporto. Questi sono i due boss no? che ripeto sono pubblici per di più per il compere che mi sono arrivato. Io da consigliere eh, comunale eh, che vengo a conoscenza di una presunta, no? perché parliamo sempre di presunta, di presunta notizia di, di leato, Ho No? e comunque anche di, di, di avvisare no? i consiglieri comunali di quello che non poteva essere quindi ecco il segretario comunale ci dice che non, non ne sa nulla io capirei che anche i giornalisti, anche i cittadini no? noi tutti chiediamo direttamente al sindaco se eh, questa notizia fosse vera se no, se non fosse vera dobbiamo prendere provvedimenti per questo signore Grazie consigliere Marcos, allora se lo vuole lasciare alla Presidente. Non cominciamo intervento. È scritto insegnato. Buonasera. Io ho visto, che ho potuto leggere le dichiarazione del sindaco, che il sindaco si dimette e condivido meno male quello che fa risposto risposta del Consiglio a quell'articolo. Si dimette dicendo, va bene, mi dimetto, lascio... C'è la voglia di andare a casa non andando a casa se chiudiamo la battaglia dei cittadini, tutti voi volete portare, aprire un tavolo politico con questa amministrazione. Se, se non è entrato, stassi, a un periodo, per il sindaco legale sta al tavolo politico, bisogna permettergli di vada a casa, vada a casa, non è tutto possibile, noi non possiamo permetterci come consiglieri comunale, ma soprattutto come cittadini, citare questo territorio, di queste condizioni, come cittadini i nostri figli, nel caso i nostri votanti, il mai europeo. Grazie. No. Grazie consigliere Ludovici, il prossimo intervento, interventi, consigliere Giordani Grazie Presidente, grazie a tutti i cittadini presenti, alle forze dell'ordine, alle istituzioni. Ringrazio la presenza dei consiglieri Fatters, tanto che se di venire qui di ascoltare che l'ennesima volta eh, noi che rappresentiamo la parte offesa dei cittadini di Arda noi siamo l'opposizione non siamo amministratori siamo consiglieri di minoranza rappresentiamo però circa il 50% di quella città che è stata rappresentata con un cartello dove in testa vedeva il nostro capo cartello Antonio Malvate abbiamo fatto per far capire ai cittadini quello che noi avremmo voluto consegnare alla cittadina e per l'ennesima volta non siamo stati credibili. Io non capisco il comportamento di chi fa politica non deve mai parlare dei cittadini, io non capisco il comportamento della maggioranza della città che per circa vent'anni sta sostenendo questa lobby, i soliti noti. Devo dire comunque queste, queste parole perché non posso attaccare i consiglieri comunali in quanto sono assenti e non posso neppure attaccare il consigliere Sperandino che eh, circa un mese che fa parte di questa assise. Il consigliere Marco si è dissociato da subito dall'amministrazione di governo, quindi ha detto bene il consigliere politico, si avvicina il momento natalizio dove, dove, dove, dove veramente dovrebbe esserci una gioia interna da parte di tutti i cittadini e invece c'è un pianto generale ma non è un pianto generale dove restano offese le persone che hanno sostenuto il cartello a Bac c'è un pianto generale da tutto campo al 100% dove sono veramente, veramente offese le persone che hanno sostenuto il cartello di Fiori quindi un sindaco che ama questa città Avrebbe dovuto dimettersi e in aggiunta al protocollo avrebbe dovuto scrivere uno aspetto neppure alcuni 20 giorni. Voglio liberare questa città affinché venga una nuova classe dirigente. Poi questa parola, nuova classe dirigente, lascia il tempo che trova. Io vedo qui l'ex consigliere comunale Giancarlo De Angelis. Vi ricordo che le scuole furono fatte dall'ex sindaco Maria Amici, Non è che questa nuova classe dirigente ha dimostrato di saper fare di più rispetto a chi negli anni precedenti, negli anni 70, ha governato arte. Sarebbe stato bello dire che questa nuova classe dirigente ha preso eh, un passo in avanti rispetto ai vecchi amministratori e questo non si può dire, ma noi non siamo responsabili, noi siamo con le persone che da circa vent'anni stanno battagliando, per prendere il comando delle città. E purtroppo non ci siamo mai riusciti. Ed è deleterio stare in piazza, frequentare le vie della città, quando c'è gente che comunque attacca anche le minoranze, gente che è poco preparata, gente che non viene in consiglio comunale, gente che fa confusione tra chi governa e chi sta difendendo i cittadini e l'opposizione. E io a questo non ci sto. io ci metto la faccia, ci ho preso la faccia più volte. E quindi bisogna fare chiarezza. Questa gente deve scendere in campo. Basta stare in finestra e andare in casa tutti devono scendere il campo e non è giusto che esistano ancora persone che non vanno a votare. Se portiamo la scuola per i nostri figli, se vogliamo un campo sportivo, un posto di uno soccorso medico, tutti bisogna diciamo, scendere in campo anche per le urne a votare. E chi è di destra non deve sentirsi di sinistra, e chi è di sinistra non deve sentirsi di destra. Bisogna cioè, andare a votare e scegliere le persone che possono dare un contributo futuro a questa nuova cittadina non fa piacere neanche alle forze dell'ordine stare qui e sentire peccati batti, batti su questi temi ormai che sono due anni e mezzo che si sì, davanti le forze dell'ordine sembrano anch'esse orgogliose di far parte di una cittadina dove l'amministrazione funziona e dove l'amministrazione può dare veramente risposte alla città io faccio appello e prego il consigliere sperantino di farsi portavoce al sindaco di Arca e ai suoi colleghi con il collega di maggioranza di rientrare, e questo evento sembra che ormai è iniziato in conclave dove il sindaco sta riunendo tutte le forze politiche e continuano a discutere della spartizione dei controlli ma nessuno dei consigli di maggioranza stamattina si è sempre occupato di andare tetto dell'asilo e sta a fare un discendente, è tanto semplice non so se il sindaco sa che significa la parola discendente. Dice un discendente che ha tappato, basta stapparlo, e l'acqua esce fuori. L'avrei fatto io stamattina, non ho un po' tempo, non l'avrei fatto. Ma non è giusto, non è giusto, non è giusto. Quindi i miei cittadini stanno aspettando ancora l'espressione. la prima eh, nella maggioranza ecco è aperto al confronto e quindi diciamo che ci ha messo una faccia e mi sembra poco, ma in realtà tantissimo guardate gli altri consiglieri ci sono, non ci sono non si è presentato nessuno nessuno ha avuto il coraggio effettivamente di venire qua e di essere aperto ad un confronto reale e democratico come invece i cittadini di Aria. quando ha preso il posto del sindaco commissionario sembra che ha fatto tanto, sembra che si sia tanto da fare che non, sono state, non hanno avuto la giusta manutenzione, e quindi sono otturate e di conseguenza hanno creato non pochi problemi di umidità all'interno dell'edificio. Dell allora sono tanti motivi per questa conclusa, benissimo la sicurezza dei bambini, benissimo. Io bambini che fa sempre questa il primo non dividetevi noi all'inizio eravamo illusi della possibilità che questo potesse accadere, c'è qualcuno che ha saltato lo suo pane. ma in realtà non è così sono i soliti giochetti della maggioranza sono i soliti giochi di potere sono le solite persone che non fanno nient'altro che utilizzare questo territorio una totale incapacità dal punto di vista amministrativo, gestionale, politico. Lo stesso eh, sindaco scelto, il sindaco dimissionario, seppur temporaneamente, ha fatto delle dichiarazioni importanti, ha detto preferisco rimandare la parola alla politica, ma chi è la politica? È lui che la fa la politica, lui è lui la sua maggioranza e non sono stati assolutamente in grado di fare nulla per questo Paese. Continuano ad esserci i mucchi di mortizia disseminati sul territorio, continuano ad esserci delle strade che sembrano ancora brome e ancora Nessuno riesce a tutelarci sotto questo punto di vista. Allora io invito di nuovo il sindaco e la maggioranza, almeno quei consiglieri che fino ad adesso hanno sempre cercato, hanno sempre mostrato di voler combattere questa malamministrazione, di fare un passo verso la salvezza di questo territorio, di venire a firmare e di rendere definitive quelle visioni. Tanto, a parte il fatto che ormai i cittadini si sono arresti, non partecipano più ai consigli comunali, in realtà non hanno mai partecipato tantissimo perché i varianti anche degli altri consigli comunali non hanno appassionato la città. Eppure è vero però che questo consiglio comunale è stato convocato ieri ed è stato riconvocato per questa sera quindi molti cittadini non lo sapevano ringrazio anch'io il consigliere Speranzino il consigliere Volante io ho fatto un appello ieri ho, ho fatto un appello e ho tenuto a, a precisare che non è, non voleva essere una polemica di Sim, né? però mi è piaciuto no, non l'ho nascosto mi è piaciuto dal primo intervento che è stato subito critico con questa maggioranza a favore rispetto dei cittadini l'appello che mi dovete fare è lo so o entro pochi giorni noi abbiamo il coraggio di assegnare le dimissioni, ma non possiamo mantenere i cittadini attaccati a un gancio senza i servizi oppure c'è da fare un'altra cosa, non parliamo, io personalmente ha fatto l'intervento per del mio gruppo e non ci da me smentire, sono d'accordo su questi passaggi non politici, sui passaggi sì, amministrativi, sì. noi siamo un'altra cosa, noi abbiamo un altro problema, un, un, un, un, un, un, un, un, un altro sindaco. Ma detto questo, o il sindaco che lei deve, deve farsene carico di portargli questo perché ieri hanno portato mi hanno chiamato di sera quasi a preso poi ha capito che intendono un altro che diceva tu le che io fossi all'interno del tavolo di insaniato. sì, io, io sindaco ci sarei stato anche dimissionario. missionario e quello che io chiedo a lei che è, è un'avventura immediata di un tavolo qui con 5 punti io non sono d'accordo il primo punto lo deve mettere la minoranza e sono... che di, di Africa i consiglieri comunali, così come gli assessori non si parlano tra partiti e colori diversi. E io credo che per il della nella città dobbiamo tornare a dialogare, dobbiamo tornare ad avere il ruolo istituzionale. Come mi hanno avvisato più volte, dicevano adesso hai un ruolo istituzionale per fare l'intervento politico. Il mio non è l'intervento politico, il mio è l'intervento... Cittadino da passato e, e in questo momento amareggiato di come è, è stata ridotta la, la mia città, e mi vergogno di, di, di rappresentare quella parte, quel 48% dei cittadini, pur sapendo che erano armi per difendere. Allora, così come io spero, faccio appello anche a Volante. Non è più pensabile, il mese di, di dicembre è il mese peggiore per aprire una crisi politica. È un mese, è il mese dove comunque ci si impianta e ci si parte per l'anno la, nuovo, ci si prepara per il bilancio, per gli assestamenti, si prepara il programma per l'anno nuovo. Il sindaco ha scelto di dare le missioni che a mio avviso sono le missioni... Di scade il 21 la vigilia di Natale, la città di Anca non possa avere, non deve stare attaccata a una speranza sin da così sin da lui. Noi dobbiamo decidere questa notte, domani mattina, la città dobbiamo dire se questo paese può andare avanti assumendosi una responsabilità tutti, <ride> indipendentemente dal lavoro, 5 punti, a partire dai debiti con bilancio e la risoluzione dei problemi che atterranno. Impensabile che chiude una scuola di è impensabile parlare qui, ogni volta che abbiamo fatto l'interrogazione sulla scuola, qui a Campoligani, con i doni dentro, dentro le armi qualcuno si dimentica di disinventare, è. è impensabile. Ragazzi, ma a noi forse non dico meno, ma i cittadini ci credono e ci rimproverano e ci chiedono, ma come mai non devono riuscire a risolvere il problema? io se più di voi sono altro che dobbiamo noi non è sbagliato come diceva il collega il collega Giordani non è vero non, non, non è che non siamo sempre lì non siamo lì e lo dimostriamo con gli altri perché se ci sono state le prime c'è cioè stato sempre un nostro contributo è che in quel momento la gente probabilmente non voleva l'amministrazione Dobbiamo dire che questi cittadini devono fare il bene. Oggi di più di me, per me, me questa sarebbe una vittoria. Io ho perso eh, contro un sindaco che ha mandato il malore alla città, ma è la mia città e io non posso permettere di, di essere contento perché colui che era il mio antagonista io posso dimostrare alla città che hanno sbagliato. No, io prima, prima di essere amministratore sono cittadino, sono genitore, sono figlio di questa città allora con grande responsabilità cari colleghi della maggioranza mi fa piacere che a me sarebbe piaciuto un confronto leale con tutti i consiglieri della maggioranza perché quando c'è un'assunzione di responsabilità deve essere totalitaria io credo malgrado anche qualche problema di salute, così come norme, qualche consigliere di minoranza a problemi di salute, ma io stesso siamo qui. Ce ne è dato atto. Ce ne l'ha dato atto, ma non è più tempo di aspettare. O oh, nelle prossime 48, 48 ore noi siamo in grado di assegnare le dimissioni per ridare la voce al popolo, ma non possiamo più giocare per litigare borse unificano per una mezza delica o per una mezza volta, non è più tempo non ci sono, non ci sono più risorse in questo mondo, se non vi mettete testa all'amministrazione se non capite che ci vogliono i prossimi dieci anni per i dati che sono stati fatti in due anni e mezzo, e bisogna tirarsi sulle mani, tutti indistintamente e dobbiamo partire la testa seria io ho detto e su questo siamo d'accordo, certo io sarei contento di mandare a casa questa amministrazione, che venga un commissario che si assuma la responsabilità di quello che è stato, indicando i responsabili, ma so che così comunque non si Con i colleghi, noi non abbiamo fatto un discorso di boltore, di non, non vogliamo parlare di battone di luce averti il mio posto da, da opposizione con un governo fino alla morte, perché lì sono stato delegato dai cittadini e lì voglio rimanere. Ma voglio cominciare a contribuire alla risoluzione so di un punto alla volta. E per fare questo bisogna riportare i soldi delle casse comunali a partire dai 4 milioni di letti di fuori in bilancio e vivono per me. Grazie. Grazie Presidente. È importantissimo rendere noto a tutti perché solo gli addetti ai lavori che sono a conoscenza, come il centrodestra ad Atena è arrivata alla candidatura a sindaco di Luca di Fiori, soprannominato da tutti Motoni. Vi ricordo che sin da primi mesi di legislatura ho iniziato a denunciare all'autorità giudiziaria, alla procura della Repubblica di del Bellini e alla Corte dei Conti tutto ciò che non ho ritenuto trasparente, legale e di esclusivo interesse della collettività, non curante delle molteplici importanti cariche e che mi aveva offerto Presidente della Commissione Sanità, Ambiente e Servizi Sociali, delegato al personale. Sindaco, al potere e alla montagna da lei offerte, ho preferito rinunciare per tutelare e difendere con passione, determinazione e con tutte le mie forze i cittadini di Aldea e il loro territorio, dove vivo da sempre, ho la mia abitazione, ho la mia attività lavorativa e la mia splendida famiglia. Abbiamo assistito, da parte del sindaco Luca di Fiori, un continuo comportamento Promesse e rassicurazioni, mai mantenute. A turno ha cercato di prevalere con i suoi oscuri e personali obiettivi, passando sopra ai valori e alla parola data, non solo da politico, ma anche da uomo, senza vergognarsi mai minimamente, ogni volta giustificandosi con una scusa puerile che anche un non, non avrebbe accettato perché avrebbe capito l'evidente presa in giro. Ma caro sindaco, lo sa come si dice Altea? Passatemi questa, questo detto che è leggermente volgare Prima o poi i culi finiscono E dopo quasi tre anni sono finiti Ha cercato sempre di coinvolgere e prevalere sui più deboli o sui più errori, Perché considerate da lei facile prego Ma a volte si è fatto i conti sbagliati i suoi stessi consiglieri di maggioranza, infatti, lo accusano pesantemente pubblicamente. Ne cito solo alcune. Aperte virgolette. Ormai questa amministrazione non ha più senso di esistere. Sono stufo di giustificare le negligenze e le deficienze degli altri. Andiamo a lavorare che è meglio. Punto esclamativo. Ed ancora ed ancora, aperto le virgolette, aperto le virgolette, caro sindaco, credo che giunti a questo punto da persona intelligente che sei, rassegna le tue dimissioni e dimostra di tenere al suo paese, chiuse le virgolette. Ed ancora, aperte le virgolette, come suo solito il sindaco continua a fare del vittimismo quando il primo lupo è lui, non solo il capo ma tutto il corpo di cene e chiede scusa del comportamento da despota, avuto fino ad ora un ruolo che nessuno gli ha mai concesso e che nessuno mai gli permetterà ma se crede di rientrare dalle dimissioni per continuare a comportarsi come ha fatto in questi due anni e mezzo per quanto mi riguarda può già da oggi rassegnare le dimissioni in modo irrevocabile parole lune che non lasciano dubbi su come è la situazione in essere e come potrebbe finire. Ancora aperte le virgolette. Il problema d'aria è l'autonomia di Di Fiori, che non lascia spazio a nessuno, screditando tra l'altro i suoi stessi assessori e consiglieri. Chiusi le virgolette, Dopo tali affermazioni della maggioranza, non penso che il sindaco Luca di Fiori abbia la faccia tosta di ritirare le dimissioni di mangiarsi quando vede ma ha aggiunto l'aggravante che invece ha avuto il coraggio di chiedere la collaborazione e l'aiuto alla minoranza da lui in quasi tre anni ignorata completamente ed ostacolata in ogni iniziativa accusando tutti i consiglieri di maggioranza di irresponsabilità dichiarando testualmente aperte le virgolette Ora deve essere trovato il senso di responsabilità da parte dei consiglieri per tornare a una politica vera. Insomma, i consiglieri accusano il sindaco e il sindaco accusa i consiglieri. Ormai è un serpente che si morde la coda dove è impossibile ricucire ogni tipo di rapporto perché è stata tradita e calpestata la fiducia concessa e l'unica soluzione responsabile quelle, è quella di dare nuovamente la parola agli elettori. I questuanti della politica, quelli dei quali si è preso gioco fino ad oggi, quelli che tutti i cittadini vedono quotidianamente nel bar o in piazza d'Ardea a buttare i soldi nei videopoker, oppure chiedere continuamente una corsia preferenziale, preferenziale per i loro canti dell'ufficio urbanistica, non mi appartengono. Tanto che sono libero di continuare ad esprimere il sentimento popolare e denunciare senza paura di essere incantato da lei e dai suoi soldati. Voglio concedere poche parole per dare sostanza ad un concetto che mi sta veramente a cuore. A pochi giorni dalla sua elezione, ha dimostrato subito di essere uno strumento in mano ad altri che probabilmente sono oggetto di grande attenzione da parte della maggioranza e che probabilmente a breve potremmo leggere gli altri perché chiuse le indagini diventeranno pubblici. Non sto dicendo che ho una testa di legno, certo che sui fatti ognuno di noi si farà una propria idea. Appena eletto, tradendo i cittadini, ha tirato fuori, difeso e sostenuto un contratto di appalto con l'AIPA, società di discussione per che sta incoverendo le tasche dei cittadini. Sembra quasi che abbiano contribuito alla sua campagna elettorale e che sono stati quasi mente insediati negli ultimi giorni della legislatura del suo maestro Carlo Ferrelli. Sindaco, spero solo che la parte di finanza vada a verificare le sue proprietà e quelle dei suoi soldati, per capire se ha fatto le culture catastali e se paga con coefficienti aggiornati. Sarebbe interessante vedere se lei e i suoi soldati siete stati accertati per tutte le attività commerciali, le distinte edizioni quotidiane, o se invece pagate ancora a nome di un solo proprietario, storico, per eludere le giuste tasse e tributi. Si dice che nell'AIFA sono stati assunti numerosi suoi amici e parenti. Mi permetta di nutrire qualche dubbio e chiedere accertamenti all'autorità competente. Un vergognoso appalto per la raccolta dei rifiuti, quasi raddoppiato in due anni, che ha fatto diventare la nostra città un'enorme discarica a cielo aperta. Rifiuti di ogni tipo e genere, spazio lunhi, e solo grazie alle denu numerose denunce al comando carabinieri del Nore, siete stati costretti a raccogliere parzialmente, ma ce ne sono altrettanti, senza che lei sindaco abbia cercato di risolvere il problema. Sembrerebbe che invece di fare gli interessi del pubblico sia proteggendo il privato, inadempiente. Aspettiamo da anni le isole ecologiche, da lei ogni anno falsamente annunciate. Intanto i cittadini avranno la tassa raddoppiata e tutto quello lo dovremo avere. Sarà ricordato come il peggior sindaco di Aldea Molti cittadini continuano a fermarmi per strada e mi chiedono preoccupati il motivo per il quale non appare. Ho già ribadito nel Consiglio Comunale scorso, devono stare tranquilli, perché sto continuando come prima e più di prima a denunciare nelle sedi conferenti, ma ho condiviso e ad accettato il Consiglio della Magistratura di non renderle pubbliche perché così facendo, da una parte acquisivo popolarità e consensi, ma dall'altra fornivo un grande vantaggio ai responsabili dei fatti denunciati perché in anticipo sapevano su cosa potevano essere inquisiti e ovviamente correvano i riparti. Sindaco, ho avuto copia del resoconto stenografico del Senato della Repubblica e la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali del 18 settembre 2014, dove lì non ha esitato a fargli pubblicità, ha dimostrato la sua grande intelligenza ha dimostrato la sua grande intelligenza nell'affermare, pur non facendo esplicitamente il mio nome, che c'è un consigliere che denuncia costantemente, che tutti gli inquirenti sanno perfettamente da quale parte arrivano queste denunce. Continue ai giornalieri. Intelligentissima ah. affermazione, signora. Tutte le mie denunce le timbro con tutti i miei dati e le firmo. Non è dei miei comportamenti fare denunce erotiche. Non sono un io ci metto la faccia su ogni cosa che faccio. Poi falsamente ha affermato che, aperte le virgolette c'è un consiglio comunale che lavora tranquillamente e che ha un problema un solo consigliere comunale, eletto in maggioranza che è poi passato la minoranza. Chiuse le ventolette, come ha potuto affermare questa falsità quando ci sono decine di sue dichiarazioni pubbliche? e di consiglieri comunali che affermano l'esatto contrario, ovvero che il Consiglio Comunale, da oltre sei mesi in crisi, in crisi profonda, è facile sentirla, basta contare quanti consigli comunali sono andati deserti perché senza maggioranza. Leggere i suoi attacchi pubblici da mesi alla sua stessa maggioranza e quelli della maggioranza verso iniziale e non parlare di quante volte ha zerato la giunta per risolvere la crisi politica di maggioranza. Sindaco, Tugia non le cucine hanno le gambe corte, è molto grave quello che lei sta uscendo a dichiararsi. cresce, e sì, come pensava di farla crescere se non è stato capace di ottenere neanche un euro di contributo dalla regione o dalla comunità europea, ma guarda caso si è sbrigato a firmare ordinanze per combattere... Ha speso con procedure di urgenza milioni di euro senza risultati, aggirando le gare di leggi, Forse gli le è servito per accontentare qualcuno. Ogni suo atto, che ho ritenuto non trasparente, non ho esitato a denunciarlo alle autorità competenti, compreso quello della demolizione del serventore, dove sono stati rinvenuti. I reati più ignobili che un amministratore può essere accusato. E non finisce qui. Come ha annunciato l'imminente arrivo di provvedimenti giudiziari dell'ultimo Consiglio Comunale, nell'incredulità di tutti i presenti, arrivati nei giorni scorsi, nello stesso modo ne annuncio degli altri che non tarderanno ad arrivare. Il suo misero vittimismo e pietosismo, denunciato pubblicamente dal suo consigliere di maggioranza, ben articolato e congegnato da qualche professionista fallito, non le ha e non lo metterà al riparo dalla mano della legge e dalle maglie della giustizia. Il popolo è cosciente di cosa sta vivendo, non si può più uscire di casa, furti e rapine ovunque, servizi completamente assenti. Di chi è la colpa? Di quelli che come me fanno la politica onesta di servizi e delle illegalità e non solidarizzano con lei. Sindaco, lei è duro di comprendore, non le sono bastate le decine di volte che è andato in mano dai miei amici elettori a lamentarsi delle mie denunce e chiedere un sodalizio. Non si perde di certo danno. Alcuni giorni fa Sindaco si è avvicinato nuovamente ad un mio amico dicendogli che Luca Franco avrebbe sindaco Le rispondo, e spero sia l'ultima volta, che non solo non le sono stato e non le starò mai vicino al suo fianco come vorrebbe, ma le, star le starò a debita distanza di sicurezza e porrò in atto tutte le azioni che la legge mi consente per far emergere e per far pagare personalmente a lei e a chiunque altro i danni subiti dai cittadini di Ardea e da loro la legislatura stabilirà con sentenze. Sindaco, i suoi valori politici sono diametralmente opposti a miei e se ha veramente la coscienza pulita, perché si lamenta continuamente con gli amici delle mie denunce? Se lei ha amministrato nel rispetto della legge ed esclusivamente per gli interessi dei cittadini di Ardè del loro territorio, non deve tenere nulla. Tutte le mie denunce diverranno solo carta straccia. Adesso sindaco è alle corte, prende tempo, si dimette, ricorre al giochetto del tira e molla, convinto che potrà procrastinare una volontà popolare che non la sopporta più. Quegli stessi cittadini che l'hanno votata sono profondamente delusi e non vedono l'ora che se ne vada, liberando la città da questa nuvola pupa che da circa tre anni è presente. Il bene della città non votano la sua fiducia e non sono presenti, è perché si sono venduti in cambio di qualcosa che, come solito, verrà promessa e mai mantenuta. In questo caso, le conseguenze ancora una volta le pagheranno i cittadini di Andera e di loro territorio, con i vostri litigi, crisi ed agonie politiche. Se così succederà, i consiglieri venduti, come faranno a guardarsi nello specchio, ad uscire di casa e a guardare negli occhi i cittadini ed a camminare a piastata? Sindaco, se non oggi, a breve la sua fine è segnata, ma si rende conto che il primo atto che farà un sindaco onesto che le succederà sarà quello di chiedere la ricognizione economica danni che avete causato, allora sì che saranno quali. seri e i cittadini sapranno finalmente chi ha fatto i danni veri e gli importi esatti, cancellando il futuro dei vostri figli. E <ride> quando... <ride> sono limitati con il testempo concluso concludo, sono rendere rendere pubbliche alcune risorse e fare alcune riflessioni, ma sono più che sufficienti per chiedere a tutte le forze politiche sane di firmare la stituzione al procedimento del Consiglio Comunale, ponendo fine alla legislatura di Fiori, la peggiore che a te ha conosciuto. Liberiamo la nostra I punti sono tanti, gli 8 milioni gravano non solo sui consiglieri di, di minoranza, gravano su tutti i consiglieri e su tutti i cittadini. Le tasse che, che dobbiamo purtroppo alzare, che abbiamo alzato, gravano su, su tutti i consiglieri e su tutti i cittadini. E questo è grave ma io sono, sono diventato consigliere a livello di responsabilità anche di quando non c'è perché se qualcosa non ha funzionato oggi lo stiamo denunciando e credo che mi dovrebbe dare atto, che io l'ho denunciato ringrazio il Presidente Abbate e cercherò oggi di, di fare quello che magari in precedenza vi dice in poi non portano a nulla perché è vero che un commissario, noi abbiamo visto un commissario è vero che facciamo lezione abbiamo visto un cambio di tendenza ormai mai avvenuto voglio capire bene però, che significa l'apertura io so che avete accennato, un fatto per noi faremo una maggioranza e questo, in termini politici, parlo in termini solo politici, potrebbe essere una soluzione a questo problema che, che oggi vive la città di Arda. E in un certo senso vi ringrazio, però io non sono il sindaco. Oggi sono qui come semplice consigliere, nemmeno come capoluogo del nuovo centro-destra, perciò oggi no, mi rappresento e porterò le vostre istanze in questa maggioranza e solo la maggioranza se avrà se avrà sindaco, se avrà necessità e opportunità di capire la vostra apertura io sarò favorevole già lo dico fintora a partecipare con voi per, per avere un, un posto, una riunione per, per vedere quali sono i punti importanti per la città ringrazio tutti ringrazio il Presidente ringrazio i cittadini adesso a parte della loro grazie grazie a tutti posso rispondere a grazie la nostra non era una richiesta di apertura ma è una non siamo stati capiti capire C'è una noi difficoltà di andare avanti io credo che l'amministrazione si sia allenata sì per l'incapacità del condottiero, ma si sia, si sia allenata soprattutto per la mancanza di capacità di reperire fondi, e molto capace però a produrre dei telefoni piacce. E allora da questo lo dobbiamo partire, dobbiamo capire come sono Ha fatto una io non sono convinto della Le di tutti gli 8 milioni di euro di di di di, oggi, di, di, di, di, di, di e se dobbiamo collaborare di uscire fuori non dalla di di io di di di dobbiamo far uscire i cittadini da un di Davolo deve essere qui, lo vediamo, davanti alla città con i 5 punti a scadenza di 10 punti di questa amministrazione deve prendere coscienza che deve andare a casa. Non c'è alternativo. Consigliere Banco è trovato. Chi sì, solo per rispondere brevemente all'intervento del consigliere Sperratino che purtroppo non condivido. Lui ha giustificato nelle dimissioni del sindaco dicendo che il sindaco non si è dimesso si è dimesso per 20 giorni effettivamente si è dimesso per 20 giorni come ha eh, eh, esposto nel, pubblicamente no, sui giornali ha accusato i tutti i consiglieri di maggioranza e ha detto vi do ulteriori 20 giorni per prendere tempo e per cercare una soluzione No? quindi vedetevi voi eh, nove consiglieri voi, voi, voi nove consiglieri comunali e prendete la soluzione eccetera. intanto lui in modo bigliatto ha dato le dimissioni e diciamo è, è, è sparendo quindi oltre a dare la responsabilità di questi tre anni di fallimento ai consiglieri di maggioranza gli ha dato anche questa incompetenza no? a questo veramente non, non, non, non trovo i termini no? deprimevoli del comportamento del sindaco da miliardi. è come no? che Mauro Giordani è un imprenditore che tutti conosciamo ha no? diversi dipendenti c'è un momento di crisi un momento di difficoltà delle sue aziende e dice ragazzi io sparisco i dipendenti, no? la colpa è la vostra che siamo in crisi. Trovate una soluzione, io sparisco per 20 giorni e mi dite la soluzione. No, caro consigliere Sperandino, non è questo il sindaco che noi vogliamo. Il sindaco. Forse si fa così nel rispetto della lei. non ha un'auto sola, più che quindi c'è un'area dove non si vuole andare a casa dove noi siamo sempre consigliere di opposizione e in questo caso lui deve come diciamo a barca